Siamo insieme a Ilaria Profumi, ciao Ilaria, Regional Director EMEA di XP, è qui con noi in questa quarta edizione di Sinergie 2021. Allora, mh, ti occupi della crescita del network in molti paesi, ovviamente Italia eh, compresa. Come cambia l'accoglienza di XP nelle varie realtà? Ma ovviamente dipende molto dalla cultura eh, dei paesi in cui andiamo ad operare in termini di espansione. Eh, appunto come hai accennato tu io mi occupo delle espansioni nei paesi europei ma anche in paesi come India, Sudafrica, eh, Emirati Arabi e UK appunto siamo aperti in nove di essi e io vedo che l'accoglienza è completamente diversa perché comunque la percezione del, del digitale da parte degli agenti immobiliari ovviamente è diversa ci sono mercati per esempio come la Germania e l'Italia che sono mercati estremamente tradizionalisti e quindi ovviamente l'accoglienza di un modello completamente digitale dal punto di vista del rapporto agente immobiliare agenzia è ovviamente un po' c'è un po' di titubanza e di eh, diffidenza. Ci sono paesi invece come appunto l'Inghilterra piuttosto che l'India che sono più aperti all'innovazione digitale e quindi accolgono modelli come quello di come modelli più snelli e quindi modelli che si confanno di più a quelle che sono le modalità operative del paese stesso. Ilaria, in che cosa siete diversi rispetto a altri, um, altre aggregazioni insomma, del mercato immobiliare? Ma come ti dicevo siamo completamente digitali dal punto di vista del rapporto agente immobiliare, agenzia appunto non esiste un'agenzia fisica. Non siamo un franchising, quindi siamo un modello estremamente light e un modello disegnato per consentire all'agente immobiliare di esprimere il proprio brand. Quindi l'agente immobiliare è brand di se stesso. Non si mette un cappello, non si mette una bandiera, la bandiera la mette se vuole, però XP significa proprio exponential. Quindi quello che vogliamo fare è supportare la base quindi della filiera immobiliare, l'agente immobiliare, nella crescita e nel potenziamento di se stesso.